Dunque, oggi vi racconto cosa vuol dire provare a usare dei dati reali, reali veri. Eh, nascosti dietro questa strana sigla, con cui giochiamo un po' oggi in aula e un po' domani eh, in laboratorio, eh, poi saranno anche di spunto eh, per, per altri esercizi. Cos'è questa sigla? un po' astrusa, lo vediamo subito, è un formato nel quale possono essere rappresentati dei dati relativi ai trasporti. È un formato standard aperto con il quale le varie, questo GTFS no? che era qua nel titolo, ma adesso poi ovviamente ci faremo del male ad andare a capire come funziona, attraverso cui le varie agenzie di viaggi di, di, di, di viaggio, di trasporto pubblico principalmente, eh, trasporto viaggiatori, non necessariamente agenzie pubbliche, possono anche essere agenzie private che però svolgono questo servizio, possono eh, pubblicare le informazioni sui propri servizi, sui propri, sulle proprie linee, le fermate, gli orari, eccetera, eccetera. Tanto per capirci, quando voi andate su Google Maps e cercate un percorso in città a Torino. Il percorso che vi dà è tratto esattamente da questi dati che vedremo oggi. Quindi, questo è il modo attraverso cui, ad esempio, la GTT, eh, che è l'Agenzia di Trasporti Torinese, eh, pubblica i propri dati. Quindi, ogni qualvolta che ci sia un aggiornamento sulle linee, sui percorsi, sugli orari, viene aggiornato questo file. e Questo file viene recepito, nel caso specifico da Google, da Google Maps, ma in generale può essere recepito da qualsiasi utilizzatore di questi dati. Eh, quindi noi daremo un'occhiata a questo formato, possiamo avere diciamo così, in mente la mappa del trasporto urbano forse anche extraurbano se vogliamo, nel senso che i dati ci sono di Torino ma in realtà per poter lavorare eh, ci accorgeremo che questi dati sono mastodontici eh, lavoreremo di più su una mappa un più piccola che è quella del cosiddetto servizio ferroviario metropolitano che è composto da sette linee ferroviarie che girano intorno così, alla città di Torino e attraversano anche una parte centrale. Ma ci arriviamo, nel senso che eh, il formato dei dati è lo stesso, eh, chiaramente qui abbiamo un centinaio di stazioni, qua invece abbiamo parecchie migliaia di fermate degli autobus, quindi la complessità del problema diventa molto più grande. Allora, questo è il tipo di dato no, che ci interessa. Noi potremmo fare un'operazione artigianale del tipo prendiamo questa cartina che c'è in tutte le stazioni e ci facciamo a mano un grafo, no? perché di fatto questa cartina è un grafo, ci dà con i suoi pallini le varie stazioni e con le connessioni, queste linee diciamo così, tra le varie stazioni possono essere gli archi tra due stazioni consecutive, quindi è abbastanza facile in qualche modo a mano costruirsi Ovviamente noioso, ma facile, costruirsi un grafo che rappresenti le connessioni ferroviarie date da questo sistema di trasporto, l'SFM, tra le varie stazioni. Eh, noi però non vogliamo fare a mano, vogliamo vedere come reperire e analizzare in modo automatico i dati reali forniti dall'agenzia. Domani cambierà la stazione, creerà una nuova linea, come è già successo ad esempio dall'anno scorso quest'anno, quindi mi sono dovuto andare a importare i dati freschi, eh, possono cambiare eh, le linee disponibili e così apprezzeremo anche quanto è in realtà complesso non tanto is, eh, la parte statica, le linee, le stazioni ma quanto la parte dinamica, cioè i trasporti che ci vanno sopra eh, come vengono rappresentati eh, allora, tutto questo passa attraverso l'analisi di quello standard che si chiama GTFS eh, che era stato inizialmente proposto da Google stessa dicendo se volete darmi dei dati io li tratto all'interno dei miei applicativi di cartografia fornitemeli in questo formato e infatti ancora ora il sito diciamo così principale sulla documentazione su questo formato GTFS è eh, sotto il dominio Google slash transit addirittura in una prima versione la G di GTFS significava proprio Google. GT era Google Transit. No? Invece, poi per diciamo così, essere più facilmente accettati e per far sì che questo standard fosse ah, usato anche da altre aziende diciamo così, in aperta concorrenza con Google, gli hanno cambiato il nome, adesso si chiama General Transit Feed Specification. No? La G da Google è diventata General, ovviamente General non vuol dire niente, cioè, un nome non l'avrei mai messo però l'hanno dovuto diciamo così, ficcare dentro a forza. Ma queste, se vogliamo, sono note di, eh, storiche di folklore. Ehm, tutto questo lo trovate. Questo è il sito live di Google che eh, ci doc documenta due eh, formati di file, di, file di, di rappresentazione dei dati: il GT GTFS propriamente detto e il cosiddetto gtfs real time qual è la differenza? che i dati gtfs danno informazioni statiche cioè l'informazione che tu potresti avere guardando la mappa e gli orari dei mezzi tu sai che si presume che il 10 passi a questa fermata alle ore 12.35 nel senso che è stato progettato così nell'orario no? Eh, poi come tutti noi sappiamo eh, l'orario dei passaggi non sempre coincidono con quelli programmati e quindi esiste un altro formato che non andiamo a considerare, non, non, non andiamo a studiare invece che è pensato proprio per fornire le informazioni in tempo reale cioè non a che, eh, a che ora pass dov dovrebbe passare da questa fermata la quinta corsa del 10 ma oggi, adesso, la quinta corsa del 10, dov'è? che fermata è arrivata e in che istante di tempo? Hm? Chiaro che eh, i primi dati con gli statici cambiano solamente ogni qual volta vengono modificati gli orari o i percorsi, questi qui invece in realtà cambiano in continuazione, quindi in realtà ogni... ripu... dovrebbero essere pubblicati in continuo dalle agenzie e, ehm, e vengono considerati sul momento. Quindi... Noi non ci occupiamo dei secondi, ci occupiamo solamente dei primi, questi GTFS. Ehm, allora ci sono due filoni che dobbiamo seguire uno è eh, capire come sono strutturati questi dati come sono rappresentati. la risposta è non come ci piacerebbe ehm, e l'altro è va bene, una volta che ho capito come leggere i file diciamo, come leggere i dati in che formato sono dove li trovo questi dati allora nel caso specifico nostro, diciamoci, di Torino c'è un sito tristissimo che si chiama opendata.5t.torino.it che non è pubblicizzato praticamente da nessuno eh, slash gtfs e dentro questa cartella ci sono dei file se noi proviamo ad andarci qua, in questa cartella No, vedete che un po' tra il triste e il poveretto eh, ci sono quattro file grezzi che però sono scaricabili, sono relativamente aggiornati, nel senso che guardate gli ultimi aggiornamenti risalgono a due settimane fa, eh, 29 aprile, 23 marzo, c'è anche Cuneo casualmente, lo stesso aggiornamento al 12 gennaio. Allora, in, le informazioni sul transito pubblico della città di Torino, torinoit.zip, e del servizio ferroviario metropolitano di Torino-Piemonte, che è questo SFM Torino-IT, li troviamo qua. Eh, già a primo approccio vediamo che questo sull'SFM sono 200k, quello sulla città sono 16 mega, quindi già cominciamo a percepire un po' la, la differenza no? di, di, di entità di dimensioni di questi dataset. Qui sono questi due. Eh, poi in realtà se vi interessa qualche cos'altro, ah, domani vado a Parigi o a Londra, ah, non lo so, eh, voglio vedere se ci sono questi dati, se questi dati sono stati pubblicati, c'è questo sito che si chiama GTFS Data Exchange, che è un sito indipendente, che cerca di raccogliere il link ai vari dataset pubblicati dalle varie agenzie in più li storicizza anche, nel senso che li salva, ogni volta che cambiano li salva con una data diversa, per cui se uno vuole può anche. Non è comodo ricercare un'interfaccia abbastanza così, eh, limitata a questo sito, ma tutto sommato eh, archivia copie di questi file. Io sono andato a scaricare la fonte perché eh, casualmente sono venuto a sapere che esisteva questo indirizzo non casualmente, era il sito qua sopra eh, e quindi sono andato a scaricare direttamente la fonte, però appunto per altre città in generale il primo punto in cui uno va a cercare eh, dati di transito è questo sito gtfs data exchange non so se ce l'ho aperto eccolo qua questo sito qua questa è, è la home e ti permette di ricercare qui ci sono gli ultimi aggiornamenti poi ti permette di ricercare i dati o per agenzia o basta perché non c'è un ricerca qua, quindi vai a cercare le agenzie che forniscono dati gtfs, tra l'altro posso vedere tutte le fonti oppure solamente le fonti ufficiali perché possono esserci dei casi, delle città in cui magari diciamo, l'agenzia ufficialmente non pubblica dati ma qualcun altro, qualche volontario si mette con tanta pazienza e li trascrive, questo non è vietato no? volontario oppure non volontario, magari fornisce un diciamo, servizio a valore aggiunto e quindi ha bisogno di questi dati per se stesso e decide di pubblicarli Quindi qui trovate una lunga lista di agenzie di trasporto che pubblicano in modo diverso no? i propri dati tra cui ci sarà anche in mezzo alla nostra GTT allora vediamo come sono fatte questi eh, dataset. Allora, a primo occhio, se io mi scarico, andiamo a vedere il file, dove è andato l'ho messo, Qua. se mi scarico il file zip dal sito di qui sopra, quello che trovo, aprendo questo file zip, è una cartella con 10 file. 10 file il cui significato è riassunto qua, qui ho semplicemente riportato le informazioni che c'erano su questa pagina web sottostante e le ho divise tra eh, file obbligatori che sono riportati qua in grassetto e eh, con l'attributo required rispetto ai file opzionali. Allora qui definiscono una serie di termini no? con cui dobbiamo familiarizzarci. per riuscire poi a usare questi dati? Beh, Agency è facile, non sono le eh, società di trasporto, le società che erogano servizi, quindi in un file gtfs posso avere, un, a questo punto abbiamo già capito che non è un file gtfs, ma un, un file zip che contiene 10 file txt, quello è un pacchetto, diciamo no? così, un dataset gtfs, questo dataset può rappresentare i dati di trasporto di una sola agenzia, cioè i miei pullman, e ti racconto i miei, oppure di un aggregato di agenzie diverse che in qualche modo concorrono, collaborano sul territorio. Quindi una o più agenzie di transito che forniscono i dati presenti in questo feed, in questo documento. Questo è facile. L'altra facile sono stops, le fermate. Sono i punti in cui... I passeggeri possono salire o scendere, parlando di trasporto pubblico non sono taxi e quindi puoi salire o scendere solamente in punti ben determinati, le fermate nel caso degli autobus, dei tram, le stazioni nel caso dei treni, i porti nel caso dei traghetti e così via. E fin qua è facile perché sono punti fissi inchiodati al terreno. Anche se al loro interno anche queste fermate possono avere una certa struttura, complessità. Immaginate una stazione ferroviaria, tipicamente la stazione ferroviaria comprende in sé sia la fermata dei treni che la fermata degli autobus che ci sta di fronte. Sono due stop diversi, magari gestiti da aziende di trasporto diverse, ma sono nello stesso punto. Allora, Dal punto di vista di un software che deve analizzare queste informazioni, è importante sapere che sono collegate. Oppure pensate, nel so, al caso di Porta Nuova, dove c'è la stazione ferroviaria, quella della metropolitana e quella degli autobus, tutte collegate tra di loro. Ovviamente io non potrò dire che il treno ferma nella stazione della metropolitana. Il treno ferma nella stazione del treno, ma quella del treno è collegata è posta nello stesso luogo della stazione della metropolitana. Poi vediamo queste informazioni dove sono infilate lì dentro. Quindi anche un'informazione molto semplice, tipo questo è il luogo in cui posso scendere, eh, in realtà eh, nel, nei punti di interscambio la cosa diventa un pochino più complessa. Eh? Eh, Sulle stops, eh, sugli autobus noi in qualche modo siamo abituati, nel senso che ad ogni fermata, già adesso se guardate le paline delle fermate degli autobus c'è un numero, un numero univoco. E quando le due fermate sui due lati della strada ognuno ha un numero diverso. No? Perché la fermata di un verso e la fermata dell'altro sono fermate stop da questo punto di vista distinte tra di loro ok poi ci sono due concetti che sono un po' eh, non complessi ma richiedono un po' di attenzione per distinguerli, sono le route e i trip le route sono i percorsi cioè quando io dico root sto dicendo diciamo la linea 10 del tram, facendo l'esempio del tram. La linea 10 io la concepisco che è una cosa unica, io utente. So che fa un certo percorso e durante la giornata il percorso della linea 10 rimane praticamente lo stesso non esattamente lo stesso, ci sono magari degli orari in cui ci sono delle limitazioni, delle fermate che vengono saltate, in certi orari, in certi giorni, però queste sono piccole variazioni. Io la concepisco come, c'è scritto qua nella documentazione, vengono percepiti come un servizio unico, singolo, dal punto di vista dei passeggeri. Così non è, ad esempio, dal punto di vista dei mezzi o dei guidatori. Io dico, salgo sul 10. Eh, un attimo sul 10, su un mezzo ben specifico guidato da una persona ben specifica che era partita a una certa ora, la capolinea, e poi fa una serie di fermate con una cadenza prevista. Quindi su un percorso, appunto la linea o il percorso, viaggiano le singole corse che sono presentate qua dai trips. Quindi un trip è eh, cioè, questa tabella trips. Prende tutte le viaggi, le corse, che condividono, che avvengono sulla stessa route, sulla stessa linea. Se noi abbiamo in mente appunto il percorso, il trasporti urbani, potremmo tradurre route come linea e eh, trip come corsa. La prima, la seconda, la terza corsa, quella che parte a capolinea a una certa ora. No? Che è diverso un diverso l'una dall'altra ovviamente. Quindi la route, la linea, è, è costituita da un insieme, da un gruppo di, di trip, di corse. E una corsa è definita come una sequenza di due o più fermate che avvengono a un, a un determinato istante di tempo specifico. Ok, eh, però questo nel caso del trasporti, locali. Nel caso dei trasporti ferroviari le cose si complicano un pochino, nel senso che eh, le route sono un pochino più obbligate, nel senso che i binari quelli sono no? nel treno, però magari sui stessi binari possono viaggiare il cioè viaggiare treno locale, quello regionale, quello veloce e quindi in realtà sono servizi diversi, sono route diverse. Quindi non le chiamiamo linee nel caso della, della ferrovia la linea sarebbe, quando parliamo di linea ferroviaria parliamo del binario fisico, parliamo magari di tipi di treni, lì in realtà siamo già più abituati a distinguerli, no? perché mentre nel trasporto pubblico di solito vado in fermata e aspetto, il prossimo che passa non faccio quasi mai attenzione, non pianifico quasi mai i miei spostamenti sull'orario previsto di passaggio, mentre invece sul, sulle ferrovie o sull'extraurbano molto più spesso conosco l'orario di ogni singolo passaggio, di ogni singolo mezzo. Allora, finché parlo di route e di trip non ho ancora detto a che ora passa sto dicendo che percorso fa e quante corse fa al giorno e poi all'interno di queste corse potrei anche pensare una certa variabilità di fermate a che ora passa me lo dice un, un ulteriore livello che questi stop times Dice che sono gli orari in cui un veicolo arriva e riparte da un, da un ciascun specifico indi individuale stop, cioè ciascuna fermata specifica, per ciascun trip. Quindi la sesta corsa del tram numero 10 ferma davanti al Politecnico alle ore X. Quindi metto insieme la linea, la corsa, la fermata e mi dà il tempo. Il tempo di passaggio dipende da questi quattro fattori. Che linea sto considerando? Sto guardando quando ferma il 10 o quando arriva il 58. Quale? Quale corsa della giornata e ovviamente la fermata. Se ho una combinazione di questi tre, posso dirti l'orario previsto di passaggio. Ora vi ho detto di passaggio che, come tutti sappiamo, si distingue almeno tra orari feriali e orari festivi, almeno, poi possono esserci delle variazioni, l'orario notturno, no? sono alcune linee che diventano notturne e quindi cambiano leggermente il percorso, cambiano le fermate, il giorno straordinario, cioè, il primo novembre, allora le linee che vanno verso, verso i cimiteri sono potenziate e quindi cambiano, quindi c'è un calendario che modifica il cadenzamento normale delle, delle linee. Cioè, normalmente un martedì qualunque e un giovedì qualunque altro non hanno motivo per essere diversi, per cui l'orario e i percorsi li dichiaro su base giornaliera. Infatti, finora non abbiamo mai parlato di date, abbiamo sempre solo parlato di orario, anzi, abbiamo solo parlato citando la tabella stop times, perché prima non parlavamo neppure di orario. Abbiamo per scontato che le linee fossero queste, sulla linea avvenissero certe corse e poi diciamo che le corse avvengono in un certo orario. Però le corse che avvengono in un certo orario possono essere influenzate dal giorno. Se è domenica, gli orari delle corse saranno più diradati, non ci saranno tutte. Quelle che ci sono magari seguono un percorso leggermente diverso. Allora, eh, ho questa tabella eh, calendar che descrive quali sono le tipologie di, di servizio, ad esempio feriale oppure festivo oppure prefestivo oppure speciale oppure natale, le tipologie di giornata che posso avere, in modo che poi quando definirò delle, eh, dei trip, dirò, questo trip vale negli orari festivi, questo trip vale invece negli orari feriali. E quindi definirò anche la regola che dice in quali giorni si svolge. Solo di mercoledì perché in quel quartiere c'è il mercato. Le casistiche sono ovviamente le più strane. Poi, e questo calendar ci dà la regola generale. Poi nell'anno posso avere delle date speciali, che sono Natale, Faragosto, eccetera, eccetera. Allora questo ce l'ho in un file opzionale, che è il primo opzionale che abbiamo visto finora, si chiama calendar dates, che ci dice quando possono esserci delle eccezioni rispetto alla regola generale ehm, del calendar.txt. Quindi di fatto se noi dobbiamo andare a fare un look up di questa informazione andiamo a vedere oggi è un giorno speciale, è elencato in calendar dates. Sì, se sì, sì, allora conta lui, se no vado a vedere, sapendo che giorno è del mese della settimana, vado a vedere in calendar e applico la regola. Sapendo quale regola vale, vado a vedere quali sono um, i trip che sono definiti questo giorno. Poi vediamo i dati. Da qui in poi ci interessa meno, nel senso che ci sono Fair Attributes e Fair Rules, che sono eh, delle informazioni necessarie a calcolare il costo della corsa. Quindi quali sono le regole, quali sono i metodi di calcolo per sapere quanto costa una determinata corsa, il biglietto. che insomma, Nel caso dell'urbano è prezzo fisso, è durata a 70 minuti adesso se non sbaglio, 90, non mi ricordo. Eh, se nel caso invece del ferroviario ovviamente dipende dalla stazione di partenza e dalla stazione di arrivo. Questo ti dà dei dati, ma non ci entriamo dentro, non ci interessa, che sono utili a mostrare quanto costerebbe quella corsa. C'è un altro file che si chiama shape.txt, che di solito è anche abbastanza grande, che eh, dà l'informazione dei segmenti che puoi utilizzare per disegnare su una mappa questi percorsi. Uh, quindi ti dà, in l'agenzia può dichiarare, guarda se tu vuoi disegnare le mie, le, i miei percorsi, le mie linee, usa queste shape Sono delle poligonali essenzialmente, sono delle linee specificando anche di che colore vanno disegnate le varie linee in modo da poter ricostruire questa mappa. Mm. È un'informazione puramente eh, estetica, di visualizzazione, perché l'informazione che ci serve sono sugli stop e sui passaggi, mm. però per evitare di doversi andare a ricostruire una mappa. Partendo dagli stop eh, non sapresti bene come disegnarlo perché avresti solamente i punti, sai che poi un mezzo passa da un punto all'altro, ma non sai che giro fa dove passa. Poi molte volte ci sono poi delle ottimizzazioni grafiche perché altrimenti le linee si intreccierebbero in un groviglio inestricabile, poi ci sono altri, eh, altre informazioni opzionali, appunto frequencies, che dice ehm, possono esserci delle linee. Dipende poi appunto da, dai mezzi, da come vengono gestiti, eh, a navetta. Immaginate una navetta che va avanti e indietro in continuazione, su un, su un determinato percorso. Non ha degli orari di partenza. Parte al mattino e va avanti e indietro, e a seconda del tempo che ci mette, eh, ha dei passaggi che in media passano in una con una certa frequenza. Allora, in quel caso non ha senso definire dei tempi di fermata ben precisi, perché non lo so, ma non viene neppure pianificato. Non ho una serie di mezzi che viaggiano distanziati di 15 minuti o di 20 o di 30, come pianifico normalmente su una rete urbana. Eh, allora, in questo caso, non vado a definire i tempi, ma definisco queste frequencies, no? che sono dei dati, chiaramente di media statistica, che possono essere usati per fare una, pre una previsione. Beh, in media, tenderai ad aspettare, passa ogni 15 minuti, eh, che, che spesso. In ambito urbano è l'informazione che noi abbiamo, che a noi interessa, la frequenza di un mezzo. In realtà sotto c'è un orario preciso di passaggio che poi di solito ignoriamo perché non viene mai rispettato, quindi inutile che ce lo eh, impariamo, però in realtà c'è. Così come transfer sono gli eventuali come nome, trasferimenti programmati. Cioè io ho due linee che in realtà sono diverse ma fanno coincidenza in una stazione. Io, I rispettivi orari sono pensati per facilitare il trasbordo delle persone da un mezzo all'altro. Allora, in questo caso qui è spiegato, eh, cioè, è esplicitato, ma sono informazioni appunto eh, opzionali. Va bene, questo l'abbiamo raccontato a parole. Nella pratica come sono fatti questi file? Eh, sono fatti così, sono tutti file appunto di testo codificati in formato CSV cioè valori separati da virgola, comma, separated values, in cui sulla prima riga di ogni file abbiamo i nomi dei campi, perché ovviamente per ciascuno di questi 10 eh, file c'è un formato ben preciso, ciascun file contiene certe informazioni, che tra l'altro sono definite qua, eh, se io qua vado nella reference, la definizione dei campi ad esempio nel, campo, nel caso di agency file agency.txt ha questi campi agency id, agency name, agency URL, agency style, zone, eccetera eccetera. E per ciascuno è ben documentata questa cosa, perché per ciascuno c'è proprio il, la spiegazione di quali sono i valori leciti eccetera. Sulle fermate, sono più interessanti, e anche più facili da capire, ogni fermata ha uno stop ID, quindi sarà un identificatore univoco della fermata multiple routes may use the same stop, cioè la stessa fermata può essere usata da più routes diverse, e lo stop id deve essere univoco all'interno del dataset, quindi è ovvio che se io la chiamo fermata 136, qualcun altro in qualche altra città potrà chiamare la sua fermata 136, questo deve essere univoco all'interno del dataset, quindi facciamo attenzione se dovessimo mai fondere dataset diversi. Eventualmente la fermata ha anche uno stop code. Cosa dice? Un breve testo o numero che identifica la fermata per i passeggeri. Perché un conto l'id mio del mio database, un conto è il numero, il valore, il nome che scrivo sulla palina, sulla fermata, che potrebbe essere diverso. Più semplice, no? meno elaborato. Ovviamente per i calcoli interni, per fare le join, per fare le chiavi primarie userò questo. Nella fase di interfaccia utente, se esiste, optional, userò questo. Oppure ho il nome per esteso della fermata. Sono informazioni che poi ogni agenzia riempie in modo diverso, perché come sempre un conto è lo standard, un conto è poi come viene implementato lo standard a chi fornisce i dati. Eh, eventuale descrizione della fermata se c'è, se è necessario dire qualche cosa in più, poi gli altri campi obbligatori sono la latitudine e la longitudine della fermata, il punto preciso in cui si trova questa fermata per poterlo visualizzare su una mappa, eh, e poi ci sono altri attributi eh, opzionali, ad esempio questa zona ID serve per definire la zona tipo urbana, esturbana, formula 1, formula 2, formula 3, che, eh, che possono essere usate come discriminanti nel calcolo delle tariffe, quindi se parlo di tariffe ho bisogno di questo, posso avere una pagina web associata a quella determinata fermata, allora se noi avessimo delle applicazioni dinamiche online, mobile, che quando sei in una certa fermata ti fanno vedere certe informazioni, eh, potrebbe essere popolata da questa URL che ti, dà, ti manda direttamente eh, la pagina col, con le informazioni di quella fermata specifica. Poi dicevo prima sulle fermate strutturate, c'è un location type e un parent station. Location type dice, guarda, questa fermata di che tipo è? È una fermata semplice o è una stazione? Perché ovviamente sono strutturate in modo diverso, un conto è una pallina in mezzo alla strada, un conto è una stazione in cui si prevede che ci sia un certo interscambio tra vari tipi di linee. E allora lui dice, quando io ho delle fermate che sono fisicamente poste all'interno di una stazione, allora devo specificare un campo in più che si chiama Parent Station, che indica qual è l'identificatore della stazione che li contiene. Quindi in qualche modo in una stazione abbiamo uno stop generico che indica la stazione, e poi tanti stop che indicano la stazione... La fermata dei treni, la fermata della metropolitana, la fermata degli autobus, nell'ambito della stazione. Quindi risalendo a questo parent comune io posso capire che queste fermate sono in realtà localizzate diverse, ma sono legate tra di loro. Quindi qua ci sono tutti i vari casi, una singola fermata all'interno di una stazione, una singola fermata all'esterno della stazione, oppure la stazione vera e propria. Allora se sono una stazione avrò un 1 qua, in location type, e non metto niente come parent station, blank. Se invece sono una fermata all'interno di una stazione, avrò stop nel location type e avrò l'id della stazione, la quale a sua volta avrà location type uguale a 1. No? Quindi ho due tipi di nodi nel mio grafo, se vogliamo. Eh, poi altri dettagli, time zone. Se per caso abbiamo una rete così estesa che va su vari fusi orari, allora di ciascuna eh, fermata devo specificare quale fuso orario, altrimenti ovviamente prende l'ora locale. Se la fermata è abilitata al caricamento di disabili, eh, che dice no, oppure sì, oppure sì ma non su tutti i mezzi. A volte passa un mix di autobus e tram, sul tram posso salire, sull'autobus no, ad esempio, no? e così via. Eh, poi questo si complica ovviamente se sono all'interno di una stazione per cui serve l'accessibilità alla stazione e poi alla fermata quindi ciascuna di queste eh, info, eh, fermate ha queste informazioni e poi per ciascuna di queste tabelle per ciascuno di questo file ci sarà una documentazione analoga eh, che possiamo andarci a vedere Possiamo anche dare ad esempio nel caso delle fermate GTT, se andiamo a vedere le stops, si tratta di circa, no, non ti aggiorno adesso, ci tratta di circa 7.000, anzi 6.998 fermate, 6.998, perché il file ha 6.999 righe, ma la prima riga contiene i nomi delle, del, i nomi delle, delle colonne, dei campi, e per ciascuna... Ci sono i, i dati che servono, no? che sono specificati, l'ID della fermata, vedete che è un ID interno, un numeraccio, il codice breve, il nome mostrato. Non so se qua ci, sa, ci sia anche quella del Politecnico, è una di quelle del Politecnico, 3283, quella di corso caratteristico 29 in una dei due versi, adesso non lo so, no, a memoria quale sia il numero. Ci dà le coordinate e ci dà, in questo caso, altre, so, è uno zero perché è uno stop vero e proprio, e ci dà anche un indirizzo. Chissà cosa ci restituisce questo indirizzo. Devo dire che non l'ho provato. Eh, ci dà questa pagina con le informazioni relative a quella fermata specifica. Quindi, c'è davvero. Direzione porta nuova. Queste, questa è la fermata. Vedete che queste, questo testo qua è esattamente quello che abbiamo visto nel file di testo. Queste sono le trip all'interno di questa fermata. Questa fermata contiene una sola root che è la linea 12 da questa fermata passa solo una riga 12 eh, queste sono le fermate dicevo se andiamo a guardare le Mamma mia, non mai... ecco. se andiamo a vedere le linee quelle che abbiamo chiamato le linee sono le route anche qua abbiamo 205 linee diverse ci sono anche linee un po' strane poco note però ad esempio per ogni linea c'è, ci sono le varie linee, le varie versioni, le due direzioni. Qui in questo caso ci sono anche delle linee extraurbane. Ecco, vedete anche il Night Bust, sono tutte le linee possibili. Quali linee passano da quali fermata? Non c'è scritto. Cioè noi non abbiamo un'informazione che dice ma quella linea, la linea 10, cercare 10 qua è un suicidio. La linea 10, che percorso fa? Ecco, questa informazione qui non c'è. Io posso dirti qual è il percorso che fa la prima corsa del mattino della linea 10. La seconda, la terza, la quarta. E questo ce l'ho dentro stop times stop times è un mostro di file sono se non leggo male sono 1.700.000 rile guardate cosa fa mette insieme trip id arrival departure e stop id noi abbiamo le trip le singole trip che dicono per ogni linea, per ogni route ID, quali sono le trip ID? Quindi dice, guarda, la linea 10 ha queste 7 corse, o 20 corse durante la giornata, e hanno un numero ciascuno. Eh? Ogni volta che parte l'autobus da capolinea è un numero di trip diverso. Eh, qui per aiutarci c'è questo service ID che rappresenta il numero di, di linea in formato più comprensibile. E quindi, qui ci dà essenzialmente. Se vogliamo di nuovo farci un esempio facile da comprendere per noi, questo trips ci dà le partenze dei capolinea, dai capolinea, e sono appunto 58.000. Per ciascuna partenza o questo service ID, che è l'ID di quella corsa specifica che viaggia su quella linea specifica. Scusate, non service ID, trip ID. Quella corsa specifica che viaggia su quella linea specifica. E quali sono le sue fermate? Ce l'ho in stop times. Solo qui. Okay? Perché mi dice che quel trip ID, quella corsa ferma in questa fermata, stop ID è qua, a questo orario. E qui mi dà l'orario di arrivo e l'orario di ripartenza. Che nel caso di fermate al volo sono eh, coincidenti. In alcuni casi può fare una fermata, aspettare tre minuti e ripartire, soprattutto succede nel caso delle stazioni ferroviarie un pochino più grandi, di no? distinguere di un minuto o due l'orario di arrivo e l'orario di partenza. E poi mi dà un altro dato importante che è lo stop sequence. Cioè questa è la 43esima fermata di questo trip all'interno. Eh, quindi questa fermata qua, la 512 33 007 è la 43esima di questo trip, 5255. E se io evidenzio il trip ID, vedete che 5255 fa molte fermate, e dovrei andare a cercare il numero 1 per vedere da dove parte. Quindi è il numero d'ordine delle varie fermate, che ci permette, ovviamente facendo una query, di, di vederle in ordine. Però questa informazione, le fermate che faccio una dopo l'altra, le fermate sono quali? gli stop sono questi. Questo è l'ordine in cui le faccio, non sono, è questo, è poco intuitivo, non sono associate alla linea, alla root, non sono associate ma, ma sono associate al trip, cioè alla singola corsa. Questo di fatto permette di far sì che ciascuna corsa possa fare un percorso diverso. Cioè quello che parte alle 5 del mattino e quello che parte alle 5.10 potrebbero fare le fermate diverse. In teoria potrebbero addirittura fare percorsi completamente diversi per, quanto, per come è strutturato questo dataset. Noi poi ovviamente sappiamo che non è così, però a, nel costruirlo hanno pensato alla flessibilità massima. Questo ci rende un pochino più difficile per noi ricostruire il concetto di linea. Qual è il percorso della linea 10? Eh, vado, Devo andare a vedere tutte le trip della linea 10, tutte le trip, quali fermate fanno, in che ordine fanno e poi cerco di mettere insieme questa informazione. Magari coincidono tutte, magari ci sono delle variazioni, quindi diventa un pochino più difficile ricostruirlo a posteriori. Però vi ho detto che non ci sarebbe piaciuto. Così l'hanno fatto. Quindi... Immaginandoci di voler lavorare con questi dati ci dovremmo prestare a leggere questi mostri di file di testo e costruirci tanti bin e uno per ciascuno di questi 10 file, vabbè magari le shape, le fair, se frega perché tanto non le useremo. Ma per questi 4-5 principali, leggersi la root, il triple, lo stop, lo stop time questi non ci ritrovi nessuno quindi guarda, questa immagine riassume semplicemente quali sono le, le principali relazioni ma che abbiamo già detto a parole c'è un agency che contiene delle route su ogni route viaggiano delle trip e ogni trip contiene dei stop times che sono le singole fermate all'interno di queste trip il trip può essere vincolato a alle regole di calendario che non abbiamo guardato e a ogni trip può essere associato uno shape che decide, che definisce qual è la forma del suo percorso. Di nuovo lo shape è definito a livello del singolo trip e non della route. Queste sono le relazioni principali. Allora, come gestire questa cosa? Allora, ovviamente prima di il codice a mano si cerca un attimo si scopre che esistono già esiste già una libreria che eh, può trattare queste informazioni un grosso progetto open source che si chiama one bus away questo Away One Bus away è un progetto molto ampio che di fatto è un sistema informativo per i trasporti quasi pronto no? lo puoi prendere customizzare, costruirci le tue versioni all'applicazione mobile, al sito web, all'integrazione con i veicoli, una serie di funzionalità in più. In particolare, tutto il sorgente è disponibile qua su GitHub se uno vuole farsi del male, è tutto in Java e ovviamente è centrato sulla possibilità di leggere e fruire dei dati in formato GTFS. Quindi di questo progettone, giusto per farvi vedere, nel momento in cui voi provate ad importarlo, questi sono i progetti Eclipse che lui vi tira giù. Non sono tutti, sono solamente quelli della libreria principale, poi ci sono le varie applicazioni che uno si, si può voler scaricare a parte. No? Quindi, è sicuramente intimidatorio come, come approccio. Eh, però è fatto bene. Ha molte cose che a noi non interessano, nel senso che costruisce proprio il sistema di gestione, di, di, di visualizzazione, tutte le, le interfacce utente, eccetera eccetera. Ma in particolare, ovviamente, loro cosa hanno fatto per poter lavorare? Hanno dovuto scrivere una libreria che fosse in grado di leggere questi file gtfs, scusate, questi file, sì, gtfs, questi file di testo, formato csv, e creare un database, travasare questi dati in un database relazionale che ha questa struttura, che non si legge, questa è la slide ovviamente, ma queste sono le varie tabelle e ciascuna di queste tabelle corrisponde grosso modo a uno dei file del GTFS e poi ci sono delle relazioni che sono state implementate appunto come chiavi esterne in, in SQL che legano già tra di loro i vari campi. Cosa che nel file di testo non c'è, se potete andare a prendere il numerino e andare a confrontarlo dall'altra parte. Quindi questo lavoro di costruire una base dati che rappresentasse le informazioni del GGFS sotto forma di database, questi signori l'avevano già fatto. Non solo, hanno anche messo a disposizione un programmino a sé stante, quindi anche se non ci scarichiamo tutti i progetti è sufficiente questo programmino. Ethernet CLI per Command Line Interface quindi un programmino a linea di comando che legge, tu gli dai in pasto una cartella contenente tutti i file di TFS gli dai un indirizzo di connessione JDBC quindi una, una URL che indica un database lui legge i file TXT e crea il database corrispondente in SQL qui c'è una linea di comando che lo so così la scrive tutta di fila in cui devo... questo è DFS eh, database loader main è l'applicazione da lanciare dal la, la, la via di comando chiaramente per fare in modo che eh, java possa trovare tutto che gli serve gli serve il jar che, che contiene ovviamente l'applicazione più il jar del mysql connector e poi passo come parametro driver class, cioè il driver da usare la URL da usare, che contiene ovviamente il nome del database che, voglio, che deve essere già stato creato ma vuoto, quindi devo creare il database con nessuna tabella dentro, le tabelle ce le crea lui, ma il database deve già esistere, se non si arrabbia. Le credenziali di accesso al database, in questo caso c'è il punto per dire i file sono nella directory corrente, o se i file GTFS o Dtxt fossero una directory diversa, vai specificare in quale directory. Lo lanci e lui lavora. Lavora e crea. Crea tabelle, eh, io quello del, GTF, del GTT non l'ho ancora visto finire, non mi sembra, ho provato stamattina a lanciarlo, poi l'ho interrotto, e in, a metà dell'importazione, avevo già importato circa 1.400.000 stop times, 200.000 stop, però vedete che altre tabelle sono ancora a zero. Quindi è un'importazione, adesso la completerò così metto poi a disposizione il database già fatto in SQL, quindi non vi, vi infliggo il passaggio da questo convertitore, vi do direttamente le SQL aggiornati a quest'anno, quelli che sono sul sito sono aggiornati l'anno scorso, ma le linee ovviamente cambiano. Mentre invece è un'operazione praticamente istantanea, cioè pochi secondi, l'importazione invece dell'SFM, del servizio ferroviario metropolitano. Dove... Eh, i nomi delle tabelle non ci spaventano perché agencies sarà il file agency. Se andiamo a vedere i dati, contiene l'id dell'agenzia, il nome, e questi sono due, in questo caso sul servizio ferroviario ci sono alcuni treni della GTT e alcuni treni di Trenitalia, quindi sono queste due agenzie che forniscono il servizio. Eh, come abbiamo detto, le stops, queste sono le fermate. L'agenzia che fornisce, che serve quella fermata, l'ID della fermata, quindi il D univoco: vedete che di molte sono doppie, eh, Alba, Alba B, B sta per bus, cioè gli autobus che fermano di fronte alla stazione, È abbastanza frequenti, in alcuni orari dove c'è meno gente, la sera la tardi, mattino presto, la corsa viene fatta via autobus anziché via a treno, perché costa meno, e avere un treno che gira semivuoto è antieconomico, il nome visto dall'utente, eventualmente le descrizioni: vedete che c'è scritto fermata bus sostitutivo a fianco di questa, direzione in questo caso è null perché nel treno la fermata è sempre bidirezionale, la stazione è sempre in due direzioni, le coordinate di latitudine e longitudine, e basta. Location type sono tutte 0 nonostante siano stazioni, perché sono stazioni semplici, roba in, me in mezzo a nulla in cui il treno si ferma. Questi sono gli stops, all'interno degli stops abbiamo detto andiamo, passo avanti sono le route, le route sono qua, non sono tante per fortuna sono, eh, quante sono? 15, che corrispondono, dovrebbero corrispondere a questo disegno qua. No, anzi, in realtà in questo disegno ne fa vedere 8, 9 scusate 1, 2, 3, 4 6, 7 A e B, no sono 8 perché manca il 5 e ce l'ha il B oltre i numeri dall'1 1 a 7 tanto per semplificarci la vita ognuno di queste ha un colore diverso e rappresenta una linea diversa vedete che alcuni stop tipo Tornostura, Stura, Porta Nuova, Porta Susa Lingotto eccetera sono comuni tra moltissime di queste linee e la maggior parte invece delle altre stazioni sono a raggiera a eh, servite da una linea sola. Queste dovrebbero essere rappresentate tutte qua, quindi c'è l'SFM2, anzi partiamo dall'inizio, l'SFM1 mm, non... ah, l'ha messa qua sotto, eh, dove è splittata e divisa in due linee, SFM1 e SFM1 Pont. 1 è questa qua, perché lì c'è la linea principale che è questa qua, arancione, che va da Chieri fino a Rivarolo e poi c'è un'estensione che va fino a Pont Canavese. È sulla stessa linea, ma i treni sono diversi. No? Eh, e quindi sono corse diverse, indipendenti tra di loro, dal punto di vista dell'utente viene percepito come un percorso unico, ma in pratica sono due linee diverse. No? Eh, questo succede praticamente in tutti i casi in cui ci sia un tratto di linea molto poco utilizzato, o poi in questi due casi qua del nord, qua, sopra Germaniano sopra Rivarolo, c'è una contingenza molto, molto pratica, che fino a Rivarolo la linea è elettrificata, da lì in poi invece si va col diesel perché non ci sono le linee elettriche, quindi devi per forza cambiare mezzo. E quindi sono due linee diverse. Qui c'è motrici elettriche che vanno avanti e indietro e da, qua in poi, da qui in poi ci sono motrici diesel. E la stessa cosa succede da questa parte qua. E quindi sono due linee, devono essere trattate in modo completamente diverso. Eh, poi la 2, la 2 bus, in alcuni casi ci sono dei bus sostitutivi già pianificati. Non, qui non parliamo del bus sostitutivo quando c'è l'emergenza, quando c'è l'incidente. È quello che in quel determinato orario, in quel determinato giorno, il servizio viene fatto via autobus anziché via. Eh, via treno, e così via, poi ci sono le altre 3, 4, 6, 7, B, e la A, che è la cosiddetta Torino-Ceres, che dovrebbe andare, dov'è la la verde, no, quella blu, che dovrebbe andare all'aeroporto, che però continua anche dall'altra parte. Allora, queste sono le linee, quindi ce cioè ne sono indicate, abbiamo detto 8, dal punto di vista utente, ma dal punto di vista pratico e organizzativo sono 15. E questa differenza la fanno le tratte aggiuntive e la fanno le, ehm, le, le, i borsi sostitutivi e cose del genere, che aggiungono. Prendiamone una, a caso, quale ci piace di più? Vediamo questa SFM1, solo perché è la 1, eh? non voglio prendere quella che prendo io, allora ne prendiamo una diversa. E andiamo a vedere quali trip ci sono. Allora, l'SFM1, ricordo, root, ok, ha ah, come ID proprio SFM1, mm? questi ID sono tutti stringhe. Quindi, i, le, uh, no, no, le stops, le trips, lo vado a vedere. Allora per sapere quali sono i viaggi di questa fermata, di questa linea, devo andare a prendere il, dunque, il, dove è andato, la colonna del, quindi la trip mi deve dare la route ID, route ID. Allora, lo ordino, ecco, avevo scelto l'uno perché l'ordine alfabetico mi viene subito per prima. Quindi, se io vado a, a prendere tutte le trip che hanno come ruta ID SFM1, ho tutte le corse su quel percorso. Che vanno fino a qua. Questo è il nome del treno. Per ciascuno di questi, prendo questo qui a caso, e tra l'altro qua poi c'è a fianco c'è il codice che dice in quali giorni circola ma per ora non ci interessa posso andare a vedere quali sono le fermate stop times stop times mi dice che mi fermo in una certa fermata un certo trip si ferma in quella fermata se io vado a cercare eh, dunque, come si chiamava quello che avevo trovato prima ce l'ho copiato quindi fatemelo leggere 4108-09 sfm ce l'avevo quindi no qui non ce la fa, le faccio una piccola query from stop times where stop id si chiamava uguale questo, cosa ho fatto che non vuoi? Tripidi, scusate. Ok, questo è il percorso di quel treno che abbiamo scelto. Quindi abbiamo scelto una linea, SFM1, entrando SFM1 abbiamo scelto un trip, una corsa, e queste sono le fermate di quella corsa. Fermate che in sequenza 1, 2, 3 fino a 13, sono 13 fermate, compreso il capolino di partenza e quello di arrivo, che toccano le seguenti stazioni, che sono elencate in stop ID. Questi sono i dati che abbiamo, già in formato SQL. Ok? E già con tutte, vedete che qua ci sono le chiavette verdi, sono state create già automaticamente le chiavi esterne per poter andare a recuperare i dati più comodamente nell'altra tabella. Ok. Allora, se vogliamo mangiarci queste cose in Java, ovviamente il primo passo da fare sarà costruirci dei bin. Eh? Che eh, incapsulino magari non tutti ma i dati principali di queste tabelle allora anche qua io ho scelto la via un pochino più dolorosa nel breve termine ma più redditizia nel medio termine che è quella di andare a spulciare all'interno di questo progetto dicendo ma questi qui un model ce l'avranno no? allora sono andato a spulciare questo e sono andato a estrarre dal loro model queste classi questo è un mio progetto in cui ho preso le classi che erano nel model GTFS ho tolto un po' di cose perché in realtà loro accedevano al database non come facciamo noi direttamente via GDBC ma avevano un livello di ORM una libreria che si chiama Hibernate che fa la conversione automatica tra modif modifica degli oggetti e query SQL ovviamente no? noi in queste cose non usiamo quindi ho dovuto un attimo ripulire questi questi BIM perché avevano dei, delle, degli attributi delle interfacce in più implementate ma è sempre più facile ripulire qualcosa che esiste rispetto a, a costruirsi da zero e quindi mi sono trovato con un po' di lavoro minimo queste classi che fanno parte, del, non ho modificato il package ovviamente, org one-buzz-away-gtfs-model dove c'è dentro, andiamo a vedere il nostro root ad esempio contiene ciò che ci aspettiamo, cioè tanti campi già sul tipo Java corretto che corrispondono al, ehm, al valore della, alle colonne della tabella. Stessa cosa sono gli stop times, eh, ci sono tempo di arrivo, tempo di partenza e poi per quanto riguarda le relazioni esterne, eh, qui non ho il trip id ma ho già direttamente un oggetto di tipo trip, in modo da poter collegare direttamente questi dati. Quindi ho già pronti dei, dei bin. Vedete che poi alla fine hanno implementato i metodi get e set. Sono una di bin di modello già implementati. Io di questo codice qui non ho scritto nulla semplicemente preso da quel progetto e appunto, come dicevo, ripulito un po' dalle interfacce. C'è cioè tutta la parte di logging che ho tolto eh, per avere qualcosa di più semplice per noi, e più un'altra parte invece che serviva per il calendario calendario delle corse, non è calendario java di date. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Un database che già leggendo i dati gtfs abbiamo già pronto in SQL, una serie di classi di partenza che, eh, permette, che possiamo usare come BIM per accedere ai dati. Allora, da lì, costruire un DAO per leggere questi dati è abbastanza facile. A questo punto. Eh, ad esempio, io qua userò, ho provato a implementare alcuni metodi solo per appunto, provare l'accesso al database ehm, dell'SFM, chiaramente questo qua è un po' più piccolino, che comunque ha già le sue dimensioni, Get all, eh, per avere le agency, quindi posso avere un metodo che mi tira fuori l'elenco, il set eh, di, di tutte le agency che sono specificate nel dataset, quindi selezione delle dell agency, fai la query e poi ho dei metodi che prendono in questo caso semplicemente incapsulato in un metodo build agency, tutta l'operazione di andare a prendere le varie colonne, andare a infilare e, cre e creare il pin con le varie colonne per non sbrodolare proprio il codice, visto che ci sono tanti campi, per separare la parte di loop sulla tabella dalla parte di costruzione dell'oggetto, ma se vogliamo non c'è nulla di speciale. Come se ci fossimo fatti noi bin a questo punto. Hm? Ehm... Ecco, un pochino più complicate. Build agency ho, ho messo solamente i campi che mi interessavano su build agency ho messo questi tre campi id, nome e, eh, e poi un to do ci sarebbero tanti altri campi che adesso non ho, non ho voglia no, di inserire perché non mi servono e la stessa cosa ci sono le fermate quindi ha una collection di fermate eccetera eccetera, queste sono le parti più facili no? alcuni metodi non sono implementati eh. E quindi qua non guardate ancora questo metodo che lo guardiamo dopo e provando a, proprio come test ovviamente poi questo codice ve lo condivido in modo che domani possiate cannibalizzarlo in laboratorio ehm, leggo le agenzie, le stampo e per ciascuna agenzia ha, trovo le fermate gestite da quell'agenzia quindi in questo caso io posso eseguirlo e mi dirà che ci sono due agenzie, una è Trenitalia e l'altra è GTT, Trenitalia non è proprietaria di nessuna fermata, non, non si so capisce perché però, e mentre GTT tu, le ha tutte, in realtà c'è una relazione tra agenzia e stop, ma poi quella che conta di più è tra tripe agenzia, cioè quel, quella corsa poi, o quella rotta chi è gestita, hm, nella pratica, però... Visto che le, le varie stop eh, sono subordinate all'agenzia ho dovuto fare questo doppio livello di query. E questo fa vedere i dati che, che ci interessano. Cioè l'elenco delle fermate dell'SFM. Che sono le stesse, quant'erano 100 e qualcosa, le stops... 132 fermate che abbiamo visto qua sul database. Quindi fin qua nulla di strano. Le cose si complicano, è l'ultima complicazione della giornata, anche se è una complicazione un po' pesante, è immaginiamo di voler creare, come abbiamo fatto per le, per le countries, no? un grafo in cui le stazioni, le stop siano i nodi e Uh, ci sia un arco da due stazioni se queste sono collegate quindi ricostruire a livello di grafo quella che è la mappa effettivamente di questo SFM ma allora concettualmente non è difficile nel senso che io prendo mi sono fatto una classe model uh, in cui posso avere l'elenco dell'agenzia e l'elenco degli stop che sono quelli che abbiamo appena fatto, visto nel DAO e uh, vabbè lo posso caricare andando a interrogare i metodi del DAO. Fin qui nulla di strano. E anche costruire il grafo non è poi così complicato. Nel senso che io potrei dire, ok, il grafo è fatto di tutti gli stop. Fate questa istruzione qua, la riga 45, dice il grafo, che sarà un grafo in questo caso orientato, perché il transito è ovviamente nelle due direzioni diverso, il grafo orientato è fatto di tanti vertici, che sono tutte le fermate, tutti gli stops. E poi per ogni coppia di vertici, qui ho usato il metodo proprio becero: per ogni coppia di vertici li prendo uno a uno e mi chiedo, questi due vertici sono collegati? Cioè, nel senso che esiste un collegamento tra S1 e S2? Se sì, aggiungo l'arco da S1 e S2, ad edge, da sotto. Fine. Concettualmente è banale, no? Dobbiamo sempre riuscire a, nonostante i dati siano massicci, siano molto complicati, riusciamo sempre a mantenere la visione di cosa vogliamo fare. Il casino dov'è? Il casino termine corretto è IsConnected. Come faccio a sapere se la stazione tal dei tali e l'altra, uno stop e un altro stop sono collegate. A parole, come me lo direste? Con i dati come sono strutturati così? Stop, route, trip, trip times. E allora devo rispondere, la stazione di settimo è collegata a quella di Torino Stura? sempre per stare sull'SFM1 Sì o no? Sì, perché? Perché esiste almeno una corsa di almeno una linea che contiene quelle due stazioni consecutivamente nell'ordine giusto. Giusto? Io le informazioni che ho vere sono trip times. Allora, trip times mi dà l'ultima colonna che era il numero d'ordine della fermata, mi dice in che ordine vengono toccate le fermate. Allora io devo trovare, una qualunque, se esiste almeno un trip, i cui trip times contengano le due stazioni che mi interessano, l'S1 e sì. l'S2, consecutivamente. In cui, quindi l'ordine di fermata in S1 sia uguale all'ordine di fermata in S2, meno 1. Quindi ferma in S1 alla fermata 7, ferma in S2 alla fermata 8. Allora, se esiste almeno un trip, i cui trip times siano fatti così... Allora posso dire che quelle fermate sono connesse. Questo indipendentemente dalle route. Cioè, mi dice che esiste almeno una linea che ferma in quelle due stazioni. Perché io ho fatto la ricerca, lo sto riscrivendo a livello di trip. Almeno una linea. Almeno un trip sottinteso di almeno una linea non mi interessa quale sia la linea non mi interessa quale sia la root in questo caso per, per chiedermi sono connesse o non sono connesse se mi interessasse anche la root beh la cosa si complica perché anziché un grafo starei facendo un multigrafo etichettato in cui tra ogni coppia di stazione devo mettere il nome della linea che ci passa e possono esserci archi diversi perché dicono da questa stazione a quest'altra puoi andare con la linea 10 con la 12 con il 58 quello che sarà allora, questa cosa qui, questa operazione non è immediata, nel senso che ha portato a questa query, che appunto non è delle cose più piacevoli che si possono inventare al mattino quando uno si alza, eh, dovrei avere da qualche parte... Ah no, in Eclipse ne ho salvato la query pulita No, scusa. Forse un po' piccola, vero non si legge molto, proviamo a incollarla qua. Oppure fate un altro, Datemi un secondo. La eh. salvo solo con un, da qualche parte in formato, solo per avere i, i colori, con l'estensione SQL. Allora io ciò che vado a fare, da dove parto? Parto di qua. Dove sono i punti interrogativi? Qua, i punti interrogativi sono i parametri con cui lavoro. Cioè mi sto chiedendo se S1 è collegato a S2, ok? Se esiste un cammino da S1 a S2. Qui ho un cammino, perdono, una connessione diretta. Il cammino l'avevamo usato per pensare una connessione con più. Allora, la, eh, la fermata è sempre fatta dalla coppia agenzia e stop, perché lo stop potrebbe essere diverso, cioè potrebbero essere ripetuti i numeri, non univo, ci sono più agenzie diverse. Quindi stop1 ha il suo agency ID e stop1 ID. Stop2 ha un agency ID e uno è un, è stop ID. Okay? Quindi questi punti negativi ci vado a mettere il valore di S1 e di S2 mi chiedono, esistono queste due fermate tali per cui stop times 1 e stop times 2 allora stop times 1 sono i tempi di fermata del primo eh, di una riga e stop times 2 sono i tempi di fermata di una riga successiva allora mi chiedo se la riga successiva ha un numero di sequenza che è esattamente uguale a quello della riga precedente più 1. Allora, quando io ho un database relazionale e devo confrontare due righe della stessa tabella, voi sapete che è un casino perché devo fare la join di una tabella con se stessa, perché in SQL non è possibile... Posso confrontare le varie colonne della stessa tabella, ma non due righe diverse della stessa tabella. Allora di fatto mi creo due copie virtuali della stessa tabella, le metto in join, con la, dove la condizione di join è, è sull'uguaglianza di alcuni campi delle, delle righe. Infatti vedere che il from è particolarmente inquinato, nel senso che io ho gli stops due volte. Stops, stop 1 e stop 2, le due fermate. Due volte la stessa tabella, la prima volta mi serve per sezionare la fermata di partenza, la seconda la fermata di arrivo. Poi di queste stops devo andare a vedere i trip e di ciascun trip gli stop times. Gli stop times della prima e della seconda. Quindi questa è la logica. Prima stazione, seconda stazione e le due, i due stop times sono consecutivi. Dello stesso trip. Sotto ho tutto il pacco di condizioni di join. Le condizioni B join mi dicono che, allora, ehm, join tra tabella stop e stop times, versione 1. Quindi l'agency ID di stop e di stop time sono uguali, ID, stop ID di stop e di stop time sono uguali. Quindi il join tra stop e stop times. Quindi sto andando a vedere le fermate nella stazione 1. Gli stop times 1 sono quelli della stazione stop 1. E poi eh, anche il, il join tra il trip e stop times. Cioè questo stop time deve essere di quel trip lì, non di un altro trip. Il trip che deve essere lo stesso identico dello stop times 2. Vedete che tutto è duplicato, stop è duplicato, stop times è duplicato, ma, eh, ma trip no. Perché una corsa che deve toccare le due stazioni in due tempi consecutivi. Quindi il trip è unico, è unico è quella che tiene insieme il tutto. Quindi, quello stesso trip, se cioè vogliamo partire dal trip, io ho un trip che ha due tempi di fermata, soltanto e soltanto due, che sono consecutivi, e ce l'ho qua in linea 9, e questi due tempi di fermata sono rispettivamente nella stop 1 e nello stop 2 che sono uguali a quelli che ho passato come parametro per alcuni termini. Fa male ma digerita un pezzo per volta non è complessa, è solo spalmata su 5 tabelle di cui una è centrale e le altre due sono a 2 2 coppie. Questo è un modo, ci sono altri 100 quindi in questo caso io ho pensato di semplificare al massimo mi è venuto così, il codice Java prendendo una, una coppia di stazioni per volte e poi mi dà una query che, data quella coppia di stazioni, mi dice se questo può restituire una riga o nessuna se c'è o non c'è in realtà non è vero, una riga è anche più di una riga perché potrebbero esserci più trip che hanno quel collegamento. Se ce n'è almeno uno, allora li considero collegati. Se non ce n'è nessuno, li considero non collegati. Questa qui, tra l'altro, ha un suo tempo di esecuzione non trascurabile. Però fa il suo mestiere, nel senso che se questa cosa qua, la andiamo a vedere inserita nel suo contesto, cioè nel DAO, list Connected, riceve stop 1, stop 2, questa è la query di prima, gli inietta dentro lo stop ID e l'agency ID dello stop 1 e 2 al posto dei punti erogativi, fa la query e dice l'ho trovata oppure no. Se l'ho trovata, ritornerò di sì e il modello aggiungerà l'arco al grafo. Quindi è tutto bello pulito finché uno non vede la query. Se proviamo a eseguire questo, prima avevamo eseguito il metodo di test del, del, del DAO che semplicemente caricava gli stop. Adesso proviamo a eseguire un metodo di test del model che non fa altro che chiamare questo build graph. Allora, questo sta eseguendo... Le varie query, eh, quando sembra fermarsi, in realtà sta facendo le query e non sta trovando nessuna trip. ok, Le stazioni sono 130, 100 qualcosa, le coppie di stazioni che stiamo considerando sono 130 al quadrato, quindi siamo intorno ai 15.000 o giù di lì. Quiri fatte in rapida successione, quelle che stampiamo qua sono gli archi che stiamo creando perché la query ha dato esito positivo. Ovviamente ci mette un certo tempo perché, perché le query sono tante e perché abbiamo dei punti di inefficienza che affronteremo tra breve. Eh, tra l'altro con questa implementazione quello che scopriamo è che il programma non arriva alla fine. Perché, eh, perché la libreria di rete di Java non ce la fa alla fine. Sto aprendo, troppi, aprendo e chiudendo troppi e troppe connessioni e non ce la fa gestire tutti, quindi a un certo punto si pianta però diciamo, il lavoro dal punto di vista funzionale è corretto è un po lento sta costruendo il grafo eh, quello stiamo facendo sulle 100 stazioni se lo facessimo sugli, sugli autobus che sono 6.000 sarebbe un altro quindi forse bisogna trovare dei modi migliori ecco qua ho si è piantato ma non perché ci sia un errore nel programma ovviamente si pianta in modi diversi perché a un certo punto eh, Java, Exception, eh, quello che succede è che la libreria Java ha un numero finito di socket a disposizione, cerca di usarli, poi ovviamente chiude le connessioni, la riapre, la chiude e la riapre, però ha bisogno di un certo tempo prima di liberare il socket perché la connessione deve, andare, deve chiudersi tramite uno scambio di pacchetti di CPIP, e quindi arriva un certo punto in cui un certo numero di connessioni aperte si ingolfa e non riesce a liberarle per cui dovrei o metto delle pause aggiuntive nel programma, che non mi sembra il caso, oppure devo trovare un modo per fare le stesse cose aprendo meno connessioni. La, fare tante query con poche connessioni è un argomento che affrontiamo giovedì. Questa è però il, la parte di lavoro, che vi, il progetto su cui già potete cominciare a lavorare domani eventualmente per provare eh, tagliando, buttando via molte stazioni dal database, cancellandole, se, se vedete che vi dà questo problema.